A Pia piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online uh! Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma Maxi MaxiMix che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si altro è ombre Matalo, matalo, camperon dietro la gru uh! Devi iscriverti al canale MaxiMix su Youtube Se uh! avviti tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è il video risposta al contest che diciamo a questa sorta di contest che abbiamo fatto eh, poco fa quindi eh, state vedendo che eh, questa è l'ora in cui è stato chiuso il contest che vi ho fatto appena vedere e, e nulla ragazzi mh, da questo momento in poi non commenterò più il video perché sono rimasto abbastanza deluso abbastanza deluso da, da tutti quelli che hanno scritto partecipo da tutti quelli che comunque prendono, scrivono, partecipano senza capire bene a che cosa eh, quali sono i requisiti ragazzi perché io non chiedo molto non sono come quello lì che sta lì a chiedere chissà che No, non vi chiedo niente ragazzi, vi chiedo un like, vi chiedo di lasciare aperto il vostro canale per poter controllare se siete iscritti, per vedere la, la, il like che avete lasciato e alcuni di voi hanno lasciato like ma non hanno le iscrizioni pubbliche alcuni di voi hanno l'iscrizione pubblica, hanno messo il partecipo ma non hanno neanche lasciato like al video quindi ragazzi io... Detto questo non ho più parole, non ho veramente più parole, io mi sbatto per aiutare voi e, e vedo che la cosa non è né apprezzata e né ricambiata da, da parte vostra, cioè dovete solamente schiacciare quel pollicino sul, un pollicino, un cazzo di pollicino all'insù ragazzi, non è che sto a chiedere l'anima, non può chiedere il culo, non può chiedere di scoparmi la vostra mano, non ho chiedere niente di che vi ho chiesto semplicemente un like un'iscrizione pubblica e un cazzo di canale aperto non mi sembra di aver chiesto niente di che però vedo che mh, tutto questo da parte vostra non c'è stato quindi eh, quello che state vedendo nel video che vi serva la lezione ragazzi io eh, sto eliminando i commenti perché? perché le persone non hanno nessun requisito di quello che io ho detto o comunque come ho già detto chi ha solo il, il canale aperto ma non ha i video piaciuti chi non ha messo like chi ha l'iscrizione ma non ha non, non è il video piaciuto insomma diciamo eh, più di qualcuno mancano i requisiti allora come è stato già detto ragazzi io ho sempre aiutato tutti eh, chi mi segue, net, testimone se vuole continuare a commentare sotto questo video io ne sarò ben fiero eh, di avere il suo appoggio però per tutti quelli che sono stati eliminati per tutti i commenti che sono stati eliminati sono stato veramente molto deluso ragazzi perché mi aspettavo più partecipazione da parte vostra sinceramente eh, invece non c'è stata se vi volete disiscrivere al canale fate pure però io quello che ho da lì, o, o quello che penso lo dico insomma eh, quindi ragazzi a me rimane solamente una grande amarezza perché comunque eh, cioè io cerco di aiutare voi e come ho già detto voi non aiutate me non aiutate me a crescere non aiutate me a fare un cazzo a questo punto ragazzi io non so che dirvi questa è la risposta a quello che avete fatto voi siete solo in grado di scrivere partecipo partecipo come in tutti i miei contest del resto perché comunque ho visto anche altra gente nei contest di GTA, di Black Ops gente che non si è mai vista nel canale che non commenta mai che però scrive partecipo e a volte a bucio di culo anche vince capito? e questa è la cosa che mi fa più rabbia però io continuerò a farlo continuerò a farlo fino a che non capirete che io non lo sto facendo per me ma lo sto facendo per voi Sto cercando di dare una mano a voi Perché a me Io sono eh, tre anni che ho aperto il canale Sono tre anni che Non salgo di iscritti Non me ne fotte un cazzo Non me ne può fregare Un benemerito cazzo ragazzi Questo è solamente per voi È solamente per voi Quindi detto questo ragazzi Rinnovo la mia esclamazione Che amarezza ragazzi Che delusione Il video o almeno il comment finisce qui di questo video continuate a vedere il resto del video un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti